Ciao ragazzi, buona giornata e bentornati nella mia serie dedicata al mondo della Parkside. Oggi parliamo di... Pialla batteria, quindi come vedete è questa, è piccolissima, molto compatta, appena l'ho vista non ho resistito, ho dovuto comprarla per forza ed ho andato alla leader per comprare il tassellatore 12 volte, eh, mi hanno detto che c'era in promozione il tassellatore 12 volte, sono andato per comprarlo e mi sono trovato con mia grande sorpresa una pialla batteria, quindi eh, l'ho comprata, niente, oggi vediamo di recensirla, se funziona bene eh, sono molto contento anche perché... Ogni tanto utilizzo la pialla, però come si chiama utilizzo per fare eh, lavori piccoli, e ogni volta devo collegare cavi o controcavi prolunghe per eh, usarla a 2 mm. Quindi, se funziona bene, sono molto molto soddisfatto. Eh, niente. Pialla che pesa un chilo e mezzo, anche se è piccola pesa tanto, questo perché? Perché le base delle pialle vanno sempre in metallo, quindi questa per esempio è in ghisa, quindi solo questa dà un notevole peso all'attrezzo. È attrezzo comunque molto solido, si vede anche molto, è costruito sempre in plastica, in plastica mi sembra abbastanza buona, è migliore del solito e la particolarità di questo attrezzo qual è anche. Primo, che è brushless, quindi è il primo attrezzo che trovo la lead della Parkside di questa serie: è brushless. Seconda cosa, fa parte del, della nuova serie che si chiama X12 volte team, quindi vuol dire che questa batteria potete utilizzarla anche sugli attrezzi che usciranno in futuro. In più è anche compatibile con un nuovo tipo di batteria che vedete, questa 2A, eh, esiste un'altra batteria che è grossa, è 4A, in Italia non l'hanno ancora messa in vendita, la vendono sul, sul, sul, sul sito della Parkside Germania, solo mi costerebbe più di spese di spedizione che della batteria, eh, però appena la vendono in Italia eh, la compro così, la testiamo. Eh, cosa anche molto gradita, come vedete qua c'è una fresatura V, questa serve per piallare gli spigoli, quindi quando facciamo i pannelli o i tavoli se vogliamo piallare eh, come si dice l'angolo si può fare con questa piallatura, con questa pialla. Niente, eh, classici 3 led per la gestione della batteria, per vedere quanto dura la batteria la batteria sicuramente durerà pochissimo perché una, una pialla consuma tanto, eh, per fortuna è brushless, quindi eh, ha una riduzione di, di consumo della batteria, però io ho comprato anche una batteria in più, c'era in promozione anche queste batterie 14 euro l'una, quindi ne ho presa eh, una in più. Come vi dicevo, il LED è qui in alto, eh, piallatura che ha coltelli di 56 mm quindi si può piallare fino a 56 mm, eh, qui come, come vedete troviamo il pomolo per la regolazione eh, della piallatura che parte chiaramente da zero e arriva fino a 2 mm, vedremo poi a 2 mm eh, se sarà messa sotto sforzo oppure se piallerà bene, in più cosa fa? Gira fino a 14.500 giri, non sono tantissimi, comunque eh, dopo testiamo e niente cosa facciamo ora eh, vediamo cosa c'è contenuto nella scatola anche se c'è pochissimo di solito c'è molto di più nel, nella parkside nelle scatole della parkside mi piacciono anche perché oltre alla, alla borsetta che è molto comoda all'interno si trovano sempre eh, come si chiama le di ricambio oppure punte e attrezzi del genere Invece qui, con, eh, come si dice, con mio grande rammarico, non troviamo al suo interno niente, è cosa eh, non molto gradita visto che questi coltelli, dov'è che li troviamo? Da 56 mm sono piccolissimi, spero che siano compatibili quelli della Bosch, perché anche la Bosch fa una, una pialla così piccola. Questa è la classica confezione, come al solito, che all'interno come vedete c'è contenuta eh, la sua borsetta, qui come vedete... C'è segnato che la, batteria, eh, la nuova batteria ha gli ioni di litio eh, 12XTM, eh, 12 volte 2A, quindi questa è la potenza eh, della batteria. Batteria che si carica in 60 minuti, questo non cambia, eh, è sempre stato così per le batterie da 12 volte, e giri al minuto sono 14.500. Tre anni di garanzia, io ho comprato con la fattura, se dovete saperlo, se volete comprare questa attrezzatura con la fattura, vi fanno solamente due anni di garanzia e non tre. Questa è la borsetta, la classica borsetta della Parkside, anche se è molto più grossa rispetto alle altre. Ecco, questo è quello che c'è contenuto al suo interno, praticamente niente. Il minimo indispensabile, il caricabatteria, il libretto delle istruzioni, chiavetta per cambiare... Eh, le lame e poi eh, questo che è come si dice l'adattatore per, per i trucioli, quindi eh, qui si può collegare l'aspiratore per i trucioli. dove si collega si collega qui si può collegare sia da una parte che dall'altra dipende eh, da che parte noi stiamo lavorando così il tubo non farà la curva e non ci darà fastidio. Questa invece cos'è? È una vaschetta che serve per spostare la l'asportazione eh, eh, dei truccioli. Quindi se noi la colleghiamo di qua, i truccioli verranno espulsi da questa parte. Se noi chiaramente la inseriamo dall'altra parte, i truccioli verranno eh, eliminati da, dalla parte destra. Partiamo col pellare un millimetro e vediamo come funziona. la piallatura un millimetro funziona abbastanza bene bisogna pressare comunque abbastanza con la pialla andiamo a un millimetro e mezzo un millimetro e mezzo funziona benissimo la piallatura è uscita bella liscia ora proviamo col massimo due millimetri Bisogna spingere di più quando la piallatura è più bassa, perché si vede che i coltelli non riescono a, a, come si dice, a limare bene. Invece con la piallatura, per esempio a 2 mm, basta anche senza schiacciare. Senza schiacciare a 2 mm pialla benissimo. Ora proviamo a fare una piallatura a V. L'angolo viene piallato in maniera praticamente perfetta, è bello liscio anche. Siamo giunti al termine della recensione anche quest'oggi, eh, il mio parere è che la pialla funziona abbastanza bene, eh, fa un po' di fatica a piallare da 0,8 ma più si sale più la pialla più i coltelli toccano, riescono a toccare il legno e a tagliare meglio. A 2 mm pensavo che facesse fatica a, come si chiama, a limare, invece ha limato abbastanza bene. Ci ho fatto un po' di piallature e ho notato che la batteria è scesa abbastanza. 10 minuti mi è durata la batteria, quindi eh, dovete avere per forza almeno una batteria di scorta niente, spero che la recensione vi sia piaciuta che vi sia piaciuto questo attrezzo a me, se devo essere sincero, non dispiace penso che lo utilizzerò abbastanza spesso per i miei lavoretti di hobbistica iscrivetevi al canale se non ancora non l'avete fatto e mettete un like se vi è piaciuto il video buona giornata